Ciao a tutti ragazzi, sono tornato con un nuovo video, questa volta ehm, ho voluto dare una mano ad un mio amico aveva un problema, non riusciva ad inviare il segnale video e audio su OBS eh, dopo vari tentativi, varie applicazioni, vari gavetti eccetera eccetera si riusciva soltanto ad inviare il video eh, però io in passato, poi ho riflettuto e... Eh, riuscivo a vedere film serie tv eccetera dallo smartphone alla tv quindi un modo c'era e il modo è questo google croncast ragazzi e ovviamente per inviare il segnale dalla google croncast al pc ci servirà anche una scheda d'acquisizione anche la più semplice come vedete e, e quindi eh, la collegheremo alla scheda di acquisizione la collegheremo al PC e poi all'alimentazione. Eccola qua. Questa è una delle prime Google Chromecast che sono uscite, se non la prima. Non costa moltissimo su, su Amazon, per esempio. Ok, abbiamo collegato la nostra Google Chromecast. Adesso io già ho impostato tutto, ovviamente però vi farò vedere. eccola qua praticamente adesso eh, questa è la Google Chromecast su OBS però noi andiamo su OBS vi faccio proprio vedere OBS beh, come facciamo a far vedere ok perfetto adesso prendete una scena qualunque quella che vi piace quella che, volete, che vorrete usare andate su fonti aggiungi fonte dispositivo di cattura video lo chiamerete google chromecast oppure lasciate così eccetera ok selezionate la scheda di acquisizione video e vi apparirà aspettate che sposto premendo ok sposto il dispositivo di cattura in fondo eccolo qua se lo volete vedere prima di OBS, dovete vedere prima di cattura, ok, perfetto, adesso la nostra Google Chromecast si vede su OBS, ma non si sente, quindi per farla sentire cosa dobbiamo fare, cioè, ovvero, si sentirà in live, perché l'audio comunque entra, ma non lo sentirete in cuffia, quindi... Proprietà sul dispositivo di cattura video Usa il dispositivo di audio personalizzato Interfaccia audio digitale USB 3.0 Adesso andremo su eh, le impostazioni eh, proprietà audio avanzate e Imposteremo sul dispositivo di cattura video cioè la nostra ehm, scheda di acquisizione eh, monitora l'audio e invia all'uscita così sentiremo l'audio sia in cuffia che in live adesso per chi eh, non è in grado di magari impostare ehm, la Google Chromecast eh, vi spiego come fare andiamo su eh, sul telefono bene ci servirà google home installato sul nostro smartphone quindi apriremo google home andremo sul più in alto a sinistra configureremo il, dispos il dispositivo nuovo dispositivo qui eh, dovete scegliere una casa in questo caso io già ho messo la casa voi potete aggiungerla tranquillamente poi andremo avanti in una volta aggiunta la casa e eh, dovremo abilitare i servizi di geolocalizzazione serve per trovare il dispositivo cioè la Google Chromecast e poi ci chiederà di attivare il bluetooth attiveremo anche il bluetooth è un processo facile una volta trovata tramite OBS vedrete questa cosa. Dovrete verificare il nome della Croncast che vi apparirà a schermo con il nome della Croncast che vi apparirà sullo smartphone. Se i nomi combaciano premete sì. Connessione a Croncast. ovviamente ecco qua, vi comparirà questo codice sullo schermo eh, di OBS sul schermo del PC in questo caso se è lo stesso del vostro smartphone premete sì no grazie dove si trova il dispositivo qui potrete scegliere una stanza qualsiasi io ho creato la stanza streaming e lo metterò lì ah, un'altra cosa adesso come potete vedere dovremo connettere la nostra Chromecast al wifi fi però per poter utilizzare eh, la, la Chromecast dovremo avere lo stesso wifi del telefono cioè deve stare connessa alla stessa connessione del telefono ok, collega La Chromecast si sta collegando alla vostra connessione di casa. Collega il tuo dispositivo alla stessa rete Wi-Fi, ok. Adesso ehm, non è comparsa ancora la nostra Google Chromecast. E in questo caso chiuderemo eh, l'applicazione Google, eh, Google Home e la riapriremo e così comparirà la nostra Google Chromecast ecco qua ecco qua adesso cliccheremo da telefono la nostra stanza streaming trasmetti schermo avvia adesso come potete vedere adesso sta trasmettendo ad OBS Adesso faremo una prova Avriremo un gioco A caso Allora, se vorrete i giochi c'è una cosa da sapere ovvero che l'audio che sentirete in cuffia l'audio che sentirete in cuffia purtroppo avrà un 30-40 millisecondi di ritardo in confronto al telefono però se non, non dovete streamare solamente i giochi il problema non si pone adesso stop to begin così testiamo anche le varie latenze però lag non ce n'è bene ragazzi eh, spero che questo video vi sia stato utile eh, come è stato per il mio amico e vi ringrazio per il supporto datomi anche su Twitch. Eh, se volete passare sono live tutte le sere dalle 21.30 alle 21.45 a mezzanotte, eh, tranne fine settimana, ovviamente è qualche caso raro. Poi se volete ancora supportarmi mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Alla prossima!